6 gennaio 2019 è il giorno dell'epifania. Noi del C6 vogliamo che la metropolitana 3 Lidia Gialla ci sia e sia prolungata fino a Paullo. Niente compromessi, nessuna soluzione alternativa. Siamo arrivati qui in questo comune di Paullo che con le sue scelte sta negando salute e mobilità ai cittadini del sud-est Milano. Su Befana, lancia il carbone nel comune che prospetta il DRT come soluzione. <ride>